Buongiorno bambine! Amore, buongiorno! Ehi, hey. Vanessina! Buongiorno Vane! Auguri, amore! Buona festa della donna! Ehi, hey. auguri amore mio! Amore mio! Che c'è? Allora, intanto, tanti auguri. Okay. Oggi è la festa della donna e quindi anche la tua festa. Ma, eh? Perché tu sei una donnina amore, non sei una donnina, sì. sei una bambina. Sì. Sei una bambina ma sei una donnina. Sì. Poi, giornata è iniziata malissimo, Vanessa è in ritardissimo, adesso io ti porto a scuola, poi la verrò a prendere, entrerà tardi ed è anche arrabbiatissima con me. Perché? Perché lo sai. Perché stasera volevo uscire, io non voglio perché domani si va a scuola e si fa tardi. E quindi ha detto che vuole andare a dormire dalla nonna. Vedremo come andrà questa giornata, sarà molto difficile da gestire. Andiamo a scuola? Comunque Vanessa non è possibile andare a scuola in ritardo tutte le mattine perché dobbiamo aspettare te. Quindi o la mattina ti svegli o veramente ti giuro, e lo giuro qua davanti a tutti, che da domani io ti lascio a casa e porto tua sorella, ok? Buongiorno allora, cuccioline e cucciolini e tanti auguri a voi e alle donne che conoscete. Allora, stamattina è stata una gran brutta mattinata, diciamo che è iniziato ieri sera la mia lite con Vanessa... Perché inizialmente stasera saremmo dovuti uscire fuori con delle amiche, poi ho cambiato idea e ho deciso di non uscire perché comunque essendo mercoledì domani si va a scuola e so già che poi sarebbe diventato difficile svegliarsi al mattino. E lei si è arrabbiata moltissimo per questa cosa e quindi mi ha detto che stasera vuole dormire da mia mamma, da nonna Elisa. Vediamo quando uscirà di scuola, oggi pomeriggio, in quali condizioni mentali sarà. Ci vediamo dopo. Ragazzi, sono quasi pronta per andare a prendere Vanessa e Anastasia. Manca ancora un pochino, ma eh, volevo prendere loro un pensierino per la festa delle donne. E poi andiamo a prenderle e vediamo un po' se Vanessa è ancora arrabbiata con me. E voi ragazzi, per la festa delle donne avete organizzato qualcosa? Scrivetemelo nei commenti. Sei ancora arrabbiata con me? No. Mm. Allora, ti ho già spiegato che stasera nel locale in cui... Vorrei andare, tu non puoi venire perché siete dei bambini e non si può, non possono venire i bambini quindi Vanessa e Anastasia. Sei arrabbiata tu? Ah. Se volete andare dai nonni a, a mangiare, potete farlo tranquillamente. Certo, la nonna vi sta già aspettando, mi ha detto di portare anche il pigiamino, mm. però possiamo anche fare una cosa, ascoltatemi. Potete anche eh, eventualmente... Bravo amore, così la mamma esce. Vieni, vieni la Potete anche eventualmente mangiare lì e poi se volete vi vengo a prendere, però non so che ora. Bravo amore, vuoi dormire? Certo che puoi. Va bene, va bene allora? Ok, va bene anche per te? Ok, grazie bambine. Siete sicure? Sì. Grazie. Grazie mille, così la mamma esce un po', va bene? Sì. Grazie, amorine. Grazie. grazie. Eh, ecco, quello Perché non è. non letto dove ci stai. Sì, va bene, dai. Sì. Grazie mille, così la mamma esce un po', ok? Adesso andiamo subito a casa, Vane, che hai catechismo? Allora, vai, super merenda, veloce che devi andare a catechismo, poi ti vengo a prendere. Nel frattempo noi prepariamo tutte le cosine per andare da nonna Elisa. Siete contente? Anche per voi è un'esperienza nuova, giusto? Eh? Vuoi dormire dalla nonna? Poi, se ti passa la voglia di dormire, mi chiami e la mamma ti viene a prendere. Io non ho problemi, va bene? Giusto mangio una pizza e torno, ok? Se volete tornare da me, non c'è problema. Anche tu, amore. Va bene? Andiamo a catechismo, ma Vanessa ha dimenticato la cartelletta e sta andando a recuperarla. Amore muoviti. Le merendine da portare alla nonna? Che non le ha? Eh? Così domani le portate a scuola? Vai? Abbiamo preso le merendine. Vieni, ti chipster per l'avane Amore, Grazie. siamo tornati a casa. Che cos'è? Che sei trovata dentro la pallina? Questo. Che bello! Mm. Senti proprio io! Oh, guarda che bei glitter! Sì. Bello! Allora, ti dico solo che tra dieci minuti dobbiamo tornare a prendere Vanessa a catechismo, ok? E poi preparate lo zainetto per andare dalla nonna. Va bene? Allora, Vanessa è tornata da catechismo. Bentornata oggi, un tour de force, perché ti abbiamo portato a catechismo. Se andate al supermercato, siamo tornati per dieci minuti. Allora, ho dimenticato l'estate. Possiamo andare giù a vedere eventualmente se c'è? Vai tu. Vado io? Va bene, dai. Eh, Vane, vi dovete preparare lo zainetto, eh? Mm -hmm. Perché io ho da fare adesso, va bene? Lo zainetto per, per, per, per, con il cambio da portare dalla nonna. Okay. La nonna dice di portarvi anche tipo un cardigan, un maglioncino, perché lei sostiene che a casa sua faccia freddo, va bene? Va bene. Ok, cucciolini, è giunto il momento di dare il mio pensiero a Vanessa e Anastasia. Adesso le chiamo. Bimbe! Potete venire giù un attimo? Un secondo che vi devo far vedere una cosa. E guardiamo se ci sono anche gli estate al limone. Venite, venite. C'è bisogno di correre, eh? Sì, sì. Stop! Ok! Aiuto! Dai, venite, venite, donnine mie. E per tutti e due il biglietto. Questo è il mio pensierino per la festa delle donne la casa più bella che ho. Siete il mio fiore più bello. Ricordatevi che la vostra mamma c'è e ci sarà per sempre. Vi amo, mamma Romina. Uh -huh. E questo è il regalino, ma Anastasia l'ha già aperto. Ti piace, amore? Vero che carino? Facciamolo vedere, anche quello di Vanessa è identico. Mi ha detto di bagnare un pochino la spugna qua dentro. Che bellino! Con l'orsetto. Qua dentro c'è una spugna, poi la bagniamo. Non no non puoi toglierlo se no ti rimane la spugna invece deve restare così ha detto, adesso ci mettiamo un po' d'acqua ti piace Vane? vero che è carino? ma la rosa è profumata? sì, sì. bene l'ho preso uguale così non litigate siete contente? sì è un grazie? grazie ah, prego allora bimbe adesso però vi dovete preparare lo zainetto perché sta diventando veramente tardi questi li volete portare su? Sì? Eh? lo mettiamo dove? Mettiamo... in cameretta? ok mettiamo un po' d'acqua e li portiamo in camera allora bimbe eh, ci siamo un attimino perse in questo video quindi io vi ho preparato lo zainetto che è sulle spalle da portare da nonna Ani? e abbiamo deciso di portare un mazzo di pimose alla nonna brave brave brave brave dai andiamo andiamo che mi stanno aspettando andiamo? vi ricordo bambine che se avete bisogno della mamma io ci sono, ok? Vi vengo a prendere, Vanessa ti do un compito Tu lo sai, tu devi riprendere Stasera sei tu la videomaker, ok? Ah. Quindi dovrai fare tante riprese a casa di nonna Mentre mangiate, ah. quando guardate il programma in tv E quando andate a fare la nonna A meno che non tornate a dormire da me okay. E io sarei felicissima, va bene? Che torni a dormire da me? No, dormi da nonna, va bene guardare quello che vuoi da sola <ride> si sì, no guardo Penso solo il letto e vado a dormire al... ah, mattino, che ti... no ma io vi vengo a prendere Perché domani eh. così... oh bimbe non vi sembra che stiamo andando in vacanza che stiamo partendo per le vacanze piene. siamo pieni di zainetti per una notte mamma che stress non correre che hai lo zaino sulle spalle aspetta aspetta Opla, Ani, dacci una mano, tieni il cancello. Bastino. Grazie. Io sono in super ritardo, le mie amiche sono già arrivate. No. Dai. Grazie. Ani, Ani, l'ascensore schiaccia. Stadia, wow. <ride> tu senti la luce, Vuoi schiacciare. Allora Vanessa ti ricordo di girare qualche piccolo pezzo di video così poi i nostri amici ti daranno una valutazione per come giri i video, ok? Così impari. Ci sei mamma? Sì? Sì, sì. sì. Ci sono, ci sono. Ok amore? Sì. Eh? Vediamo se sei una brava videomaker, va bene? Mm. <ride> sei emozionata di questo lavoro. Belle le mie vive, mi mancherete un sacco, Murine. Ani puoi tornare se vuoi, eh. Sì. Eh. Sì, molto nonna. Anche la nonna. Ciao. Sì. Anche io. <ride> Ciao. Ciao. Ciao, uri nonna Elisa. Ma avete fame? Sì, dai. Oh, allora. No, non hanno mangiato. Io allora, devo andare perché qua, è tardissimo. Qua, eh. Ciao. Ciao. Ah amore io vado adesso eh quindi mi raccomando ciao amore se cambi idea chiamami eh va bene <ride> Ciao non Elisa, Ciao, grazie e buon divertimento Ciao. Ciao amore! Ciao cuccioline e cuccioline Sì, io sono arrivata a destinazione le mie amiche mi stanno aspettando e non metto in dubbio che mi mancano tantissimo le bimbe non so se mi vedete, sono un po' al buio spero che una delle due, almeno una delle due, ma se fossero entrambi sarei contentissima, decidano di venire a dormire con me perché sono da sola <ride> perché papà William è in Sardegna e quindi io sono completamente sola Comunque ragazzi, ho dato il compito a Vanessa di registrare alcuni, alcune clip sulla loro serata a casa di nonna Elisa e di nonno Silvio e poi ci vediamo con loro domani mattina quando le andrò a riprendere per portarle a scuola ciao, un bacione e buona serata ciao ragazzi ho appena finito di cenare adesso vado a lavarmi i denti, a lavarmi i piedi e poi mi salto Anzi, no, faccio anche un pezzetto dove gioco a carte. Va bene? Di i denti. Mi sono lavati i piedi. Io adesso vado a giocare a carte. Comunque lo spazzolino nuovo di mia nonna ha bellissimo arancione. Scrivete nei commenti qual è il vostro colore preferito. Andiamo le luci. No, vai, no. Tacto. Va bene. Ah, era qui. The next day. Ciao ragazzi, sono Sveglia, ciao Anastasia. Ciao. Ciao cuccellini e e sto facendo colazione e dopo vado a scuola Bene. che mi viene a prendere mia mamma. Come è andata dalla nonna? Bene. Avete superato la prova, bravissime. Tu hai fatto anche i video, poi guardiamo che video hai fatto, ma sei stata veramente brava. Quindi concludiamo qua il video. Ok ragazzi, il video finisce qua, cuccioline, e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!